Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo. Oggi con nuovi problemi su Call of Duty Modern Warfare 2, neanche il tempo di uscire, già sono usciti questi problemi riguardo a lag, crash, bug e tante cose da aggiustare. Quindi, in questo caso, come primo passaggio andiamo un attimo su gestione dispositivi del nostro sistema operativo, gestione dispositivi andare su scheda video, la nostra scheda video, aggiorna driver, cerca i driver nel computer oppure fate direttamente aggiorna driver, cerca automaticamente i driver e cercate i driver aggiornati in windows update e vedete se dovete fare qualche aggiornamento quindi poi una volta fatto il primo passaggio c'è anche il problema dello schermo intero riguardo anche alle uh, impostazioni di schermo quindi se andiamo su um, dove era? impostazioni schermo avanzate come potete vedere questo è il mio monitor dove io gioco a Call of Duty quindi scegli una frequenza di aggiornamento quindi non so... Uh, se avete un buon monitor, la scheda video è abbastanza potente Non giocate quanto gli hertz uh, avete sul monitor Ad esempio io ho 165 hertz, non è che gioco a 165 hertz Neanche li faccio però Io sto sui 120 hertz del mio monitor Voi mettete o 60, 100, 120 Dipende quant'è quant la vostra frequenza di aggiornamento sul vostro monitor Quindi se adesso metto 165 hertz Mantiene le modifiche, invece, come terzo passaggio, per quelli che hanno Nvidia, andate su Drive Nvidia. Queste impostazioni Nvidia, se no, andate a scaricarlo direttamente sul sito di Nvidia, il sito ufficiale, impostazioni Nvidia. Andate su Imposta sync abilita G-Sync Compatibilità G-Sync. Questo qua, abilita per la modalità schermo intero. Questo è per NVIDIA, invece per quel di AMD, visto che io non posso installare questo driver perché non me lo permette a causa della mia scheda video che è NVIDIA, non è AMD Però questo è il programma da uh, scaricare e installare sul vostro PC Innanzitutto questa è l'interfaccia del programma Se andate su Home, Impostazioni, Display ci dovrebbe essere un'impostazione uh, un, un, un cioè un, uh, un uh, del FreeSync Premium e andate ad abilitarlo quindi come scaricare questo software AMD edizione adrenalina scarica ora scegliete uh, il vostro, la vostra spreca direzionale come dice qua grafica, grafica professionale acceleratori di server, chipset, processori scegliete il vostro prodotto e lo scaricate, lo inviate e poi lo scaricate, ok? Come altro passaggio andiamo nella cartella di Call of Duty Modern Warfare, andare nella cartella del gioco dove l'avete installato, eccolo qua, cliccate sulla cartella, sono 74 GB di gioco, Scendiamo fino in giù, troviamo l'applicazione COD, questa qui, tasto destro uh, sopra, proprietà, compatibilità e disabilitate la modalità schermo. Mi raccomando, seguite sempre questo programma come amministratore. Poi qui ragazzi andiamo nelle impostazioni grafiche di Call of Duty Modern Warfare, ci sono uh, giocatori che mh, uh, crashano per colpa dello schermo intero oppure giocatori che crashano così per le impostazioni grafiche troppo alte, quindi a me a schermo intero non ho problemi. Invece per quelli che hanno problemi vi consiglio fullscreen esclusivo. Poi per la frequenza, come ho detto prima, mettete quella che più vi si addice. La risoluzione dipende sempre dal vostro monitor cosa avete. O mettete auto oppure mettete una risoluzione bassa e farete um, più fps però la grafica non è che si vedrà un granché però almeno avrete più uh, prestazioni poi per la dinamica della risoluzione tenetela su off come potete vedere la vram visto che a me della 1060 super è di 6 GB, si è preso già 5200 megabyte di VRAM Cioè solo per giocare uh, a una grafica ultra Quindi andiamo un attimo sulla qualità Ok, ora sapete che facciamo qua riguardo alla qualità? Vi faccio io un bel piatto Sì, un bel piatto ve lo faccio io Delle performance, quindi faremo in modo di, uh, in modo di personalizzarla a come ci piace, quindi abbasseremo tutta quella VRAM da 5200, arriveremo già a 3500. Come potete vedere, uh, questa qui del, uh, della upscaling, uh, mettete off, facciamo applica del settaggio, display, vabbè, il vostro display dove giocate a Call of Duty. risoluzione del rendering 1920x1080 perché io gioco a full hd questo è molto importante questo settaggio mi raccomando t 2 per quindi ragazzi seguite ogni passaggio seguitelo seguitelo Quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto per questo settaggio riguardo a Call of Duty Modern Warfare, riguardo alle mostrazioni grafiche, riguardo al Crash. Mi raccomando se avete altri problemi non esitate a commentare sotto al video e lasciate un like se questo video vi è stato utilissimo. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!